L'altro film di cui voglio parlare è Watcher, che non è The Watcher la serie, che potete anche tranquillamente dimenticare, ma tanto l'avrete già fatto. Film del 2022, anche questo, Onore 31, diretto da Chloe Okuno. Chloe Okuno che prima di, prima di questo film non aveva ehm, girato nessun lungometraggio, quindi questo è proprio il suo film d'esordio. Avrete notato Maika Morrow, che è un'attrice che ha già fatto degli horror. Molto bella, ma anche una bellezza molto particolare, strana, che sta molto bene in video, secondo me. Purtroppo anche questo film l'ho visto in italiano, quindi um, un film dove la recitazione è molto, molto, eh, come dire leggera e, e quindi le sfumature eh, stanno nel tono della voce, eh, per cui a parte alcune parti più dinamiche in cui effettivamente si può vedere l'interpretazione corporea, espressiva, no? per cui dove c'è un po' più di, eh, però ecco mi sarebbe piaciuto, eh, visto che ci sono tanti dialoghi, che Sentire la voce degli attori veri, ma purtroppo non ho potuto perché l'edizione a noleggio non aveva l'audio in inglese, quindi l'audio originale. Il film è una coproduzione arabo, eh, Arabia Saudita, Stati Uniti, Romania, è ambientato in Romania, lui è il fidanzato, lei è la fidanzata, lui deve andare in Romania a lavorare perché ha avuto un'offerta di lavoro e lei molla eh, la sua carriera di attrice. Eh, probabilmente da quello che si intuisce mh, non avviata ancora e eh, smette di fumare quindi va e fa questa scelta di praticamente parcheggiarsi in una casa mentre lui lavora. Ha dei, un bel po' di problemi ah, perché comunque a livello psicologico immaginatevi di prendere, andare in Romania con il vostro fidanzato barra fidanzata, lui lavora, voi non avete un pezzo da fare tutto il giorno. E siete in questo, questo palazzo dove a un certo punto vi rendete conto che c'è una persona che vi fissa, sempre fissa, fissa, vi fissa fissa dalla finestra. E siete comunque una bella donna eccetera eccetera. Poi iniziano a, iniziano a girare queste notizie di un serial killer che eh, sta uccidendo delle donne, eccetera. Quindi questa idea, mh, presa dal telegiornale, inculcata nella testa di, della protagonista, insieme a questo stalker che guarda dalla finestra, inizia a crearsi una grande angoscia nella protagonista. E eh, insomma, poi il tarlo non gli va più via. Non gli va più via al punto che... Eh, Uh, inizia a cercare di capire se questa persona la sta seguendo al punto fino al punto in cui sarà lei a seguire questa persona perché, per, per vedere se la sta seguendo ma a quel punto, come diceva anche Tom sembra la stalker di uno stalker esattamente il gioco nel film è meraviglioso secondo me, è veramente stupendo questo gioco di inseguimenti fra stalker e stalkerata e stalkerata che diventa stalker dello stalker e a un certo punto non capiremo più niente, non capiremo se lei si è inventata tutto, se lo stalker è vero, eh, e ci sono, e, insomma, sarà, è un, è un thrillerone che sa giocare con lo spettatore molto bene, non solo appunto creando tantissimi indizi, per cui poi mh, un indizio ti porta da una parte, un altro ti svia da un'altra parte, ma ci saranno tantissime eh, situazioni in cui... La regista giocherà con lo spettatore eh, sul non guardare. Spesso e volentieri lei e la telecamera si comporteranno nello stesso modo: cioè la telecamera indugerà, indugerà nei, verso lo stalker, quindi non, la telecamera non si volterà, si fermerà prima eh, quasi come lo sguardo impaurito di lei, cioè la paura di guardare lo stalker è rappresentata estremamente bene eh, anche dai movimenti di macchina che sembrano eh, interpretare la paura anche dello spettatore come se fosse lì all'interno della scena e anche lo spettatore avesse paura di incrociare lo sguardo con lo stalker veramente una marea di scene fatte così stupende eh, in cui proprio vediamo lei che non alza lo sguardo lei che ha paura di voltarsi al cinema, eh, tantissimi piccoli momenti come questi divertentissimi. In più, eh, il film poi regalerà un finale bello acceso, dinamico, eh, divertente. Bello secco, pulito come piace a me. E quello che non ho, a parte, vera, veramente una, una bellissima regia, soprattutto per una persona al, all'esordio. Una regia veramente figa, veramente figa, molto bella nelle inquadrature, nella composizione, nei pesi, nella fotografia eh, che è veramente sublime, una fotografia sublime ed emozionante, che secondo me ehm, carica anche proprio emotivamente alcune scene eh, di maggiore intensità, eh, proprio perché sono proprio... Mh, Intense nei colori, intense nel, nel come viene rappresentato. Quando uno è molto legato, come me, agli aspetti visivi e cinematografici, quindi il linguaggio, linguaggio, quindi io ti racconto cose tramite un movimento di macchina, una scelta, un'inquadratura, una, una, una sequenza, eh, io ti racconto altro o ti rinforzo il racconto, o comunque in qualche maniera uso questi strumenti come linguaggio cinematografico, io divento matto, cioè a me piace un casino. Spero che, che abbiate percepito la bellezza quantomeno, quantomeno estetica. Un film che secondo me merita, merita tanto da vedere, non so se vi ho detto tutto. Il film gioca sulla protagonista, la, la protagonista arriva già e ha già perso, cioè arriva che ha mollato il suo lavoro, ha smesso di fumare, quindi è sicuramente più nervosa di prima. Eh, è in un paese straniero dove non capisce una sega, anche se sta durante il film lei imparerà un po' più di rumeno, perché gli gira il culo di non capire cosa dice la gente. Però subisce la solitudine, l'isolamento sociale e quindi vive, vive eh, un momento di altissimo stress e quindi poi l'ossessione parabreccia l'ossessione. Lo stalker che guarda la finestra, il notiziario con il fantomatico, che è un fantomatico perché c'è effettivamente un serial killer che sta uccidendo, le mettono in testa uh, questo tarlo e ovviamente poi uh, il gioco è tutto capire se lei è pazza o no e, e ovviamente il fidanzato non le crede. O le crede e poi non le crede, le crede o non le crede e Questo fa parte un po' di tutto il gioco del, del film proprio per essere divertente anche per lo spettatore. è fatto di diversi twist che rendono proprio eh, avvincente la cosa. Cioè, twist, I twist sono diciamo percorsi narrativi che ti portano a credere che una cosa sia così e poi è un'altra. Questo è pieno nei thriller, è pieno zeppo di queste cose, ma non le percepiamo. Mi ha fatto specie che il film mh, non ha particolari jump scare se non uno. Mi sembra, c'è una situazione di tensione. Questo non è uno spoiler perché non è un, un, un evento, poi ve lo dimenticherete. C'è una situazione di tensione in cui lei ancora sente che qualcuno la guarda, qualcuno la segue, si guarda intorno. Eh? Cosa succede? Stacco, bam! C'è un'inquadratura molto vicina di lei, di fronte al binario, e la metro passa velocissima. Non gli passa vicina, nel senso, la poteva uccidere. No, no, passa semplicemente. Ecco, questo è un jumpscare eh, accompagnato anche con un effetto sonoro della metro che passa, un po' di musica che si accentua. È un jumpscare eh, quasi funzionale all'intrattenimento dello spettatore, cioè serve allo spettatore che la tensione venga smorzata e distrutta, perché solo così si può ricostruire di nuovo la tensione per la cosa dopo, l'obiettivo che abbiamo dopo. Questo per dire a tutti quelli che eh, sono convinti che il jumpscare sia il nemico, no? Il jumpscare è uno strumento, non è una cosa cattiva. È uno strumento che si usa nel cinema di tensione, nel cinema thriller e in alcuni casi serve a eh, far scendere dalla giusta in quel momento lo spettatore che deve risalire Subito dopo su un altro trenino e ricominciare a caricarsi di tensione, eccetera, eccetera, oppure semplicemente c'è una fase del film che fa altre cose. Questo era per ribadire che comunque i jump scare non sono il nemico.